Buongiorno amore, ben sveglia! Oggi abbiamo i pop, anche se è sabato, di solito lo fai quando? Il, il venerdì. ma ieri non c'era il maestro e quindi l'ha spostato oggi, vero? Ti sei appena svegliata. Senti, devi fare colazione oppure non la fai, così pranzi tra poco, perché poi dobbiamo andare. Perché ce l'hai alle due, eh? E io all'una e mezza ho un piccolo appuntamento, va bene? Sei contenta? Ci ha scombustolati un po' però, vero? Fare i pop di sabato e non di venerdì, Eh? Però vabbè, fa niente, cose che capitano. Vuoi far colazione o vuoi aspettare e mangiare? Cosa senti? Il profumo del pane tostato? Dobbiamo andare, dobbiamo andare a scegliere il tuo outfit e sei arrivata a 12.200 iscritti dove? ragazzi mi raccomando su Instagram andate a seguirmi, mi chiamo boom.vane Complimenti Vanessa, veramente, brava! Ovviamente il canale di Vanessa è seguito da me, perché lei è ancora un po' piccolina. Andiamo a lavarci, andiamo a preparare l'outfit, anzi lo metti direttamente oggi, perché non andiamo a scuola, quindi andiamo direttamente a fare i pop. Tu sei già pronta? Sì? Guardate! Che cos'è? Che bello! anche il telefono! Cos'è amore? Ma è bellissimo, dove l'hai trovato? Ma, quindi, ah. è riposato, ma dai, la vedo. Ma comunque guarda. Una puntura. Eh. Quella puntura. Ah. Fa vedere. Ma pastella. sei piena di punture? Sì. Ma di, di zanzare. Sì, sì. Guardate. Quel tatuaggio lì toglilo che è bruttissimo. Eh. Sì. Che ma quando è che ti hanno morso? Stanotte? Mentre dormivi? O adesso? Non lo so, ma solo a te? Da me no. Quando sei andata ieri in cortile a giocare, ci sono le zanzare, bisogna già proteggersi, mamma mia che noia. Guarda. Va bene, dai ragazzi, andiamo a prepararci perché io devo fermarmi un secondo dall'estetista per fare una piccolissima guarda, cosa, eh. Adesso lo ricarico e così salgo. È comodo. E dopo gioco, guarda la tv guardo Sì, è comodissimo questo. da giocare per giocare. È vero così. È vero, è vero, amore. Sì, come benissimo questa. Andiamo. Dai amore, scegli Quello rosso. La borsa è? è fuori. No, quello rosso? Ma è bellissimo quello rosso, dai, va bene. Non lo so, scegli tu, anzi, ah, sì, no. Certo, quindi top rosso, pantalone nero e Aspetta, la sua felpa. Bene. Sì, infatti, fai vedere bene perché li abbiamo lanciate allora. sul letto. Vai, passano i pantaloni. I pantaloni, vai pantaloni. Così, si, sì. magliettina man... uh, corta, toppettino. Eh? E felpa sopra se la metto. Non la vuoi mettere perché fa caldo, però eh, la portiamo dietro. Ma che bella che è! Va bene, effettivamente fuori ci sono 25 gradi, però vediamo dai, eh? Va bene, venticello, magari c'è venticello e ti fa piacere averla invece, avere le spalle coperte. Ti lamenti sempre che ti fa male di tutto e di più a 9 anni e mezzo. Sei un rottame perché non ti copri, Vanessa? va bene, sì, tirala fuori che cambiamo l'acqua, cambiamo tutto dai, cappellino. Cappellino di lana, sì. Eh, la felpina no. Tanto non la me. Ma fa caldo adesso con quel cappellino Bisogna comprarne uno più leggero. Eh, però fatti la, fai la coda, eh. Una bella coda alta, ok, Vane? Avete le prove, il 10 giugno è il primo saggio. Vabbè, fai la coda bassa, però fai la coda. Sì. Vuoi fare due codini? No. Che cos'hai il 10 giugno? Il, saggio. il tuo primo saggio. Sei emozionata? Eh? no ma stai tranquilla che sei bravissima vabbè immagino che tu sia emozionata ed è anche giusto sbaglio. che sia così e se tu... sbaglio? fa niente se sbagli fai finta di niente e vai avanti come sbagliano tantissimi professionisti però fanno finta di niente e procedono c'è chi cade e fa una capriola e fa finta che fa parte del balletto della coreografia lo sai? Eh sì eh bisogna essere astuti va bene tesoro mi vado a cambiare anch'io e così poi usciamo va bene? E io devo andare un attimino dall'estetista Un secondo solo, ci metto 5 minuti, ok? Ok, bimbe, trattamento estetico della mamma fatto Adesso farò vedere ai nostri riscritti cosa divento tra poco Hai trovato scuola? Sì, meno male Vane, sono tanto gonfia, guardami sono tanto rossa? Adesso dobbiamo andare ai pop e mi vergogno no, no, no, no. no? Ho fatto i baffetti e sembra che oggi sia andata un po' meglio Di solito divento molto rossa e piena di foruncolini <ride> Insomma, una cosa veramente brutta da vedere Va bene, portiamo Vanessa ai pop ragazzi E ci vediamo tra poco Ok ragazzi, adesso stiamo aspettando Giada che arrivi Perché la portiamo noi e tra poco andiamo ai pop, siamo felici Dai, adesso arriva Giadina che la sua mamma era un po' in ritardo e la salutiamo e andiamo. Poi Ani, amore, io e te andiamo a fare un paio di commissioni dopo, va bene? Andiamo a fare un po' andiamo di andiamo a prendere il gelato. Quale gelato? gelato? Vuoi il gelato? Vuoi mangiarti un gelato? Nel frattempo va bene, sì, volentieri. Dai, bello fresco. O lo volevi anche tu? Aspettiamo te quando esci dai pop, andiamo a mangiarci un gelato? No, non ti va? Ok allora andiamo solo io e te D'accordo? Ida sì, ciao. ciao Come sei tutta colorata amore Come stai? Bene Contenta? Di fare i pop il sabato pomeriggio con 30 gradi? Sì Perfetto allora andiamo Dai così non facciamo tardi Bimbe ci siete? Sì Siamo arrivati Adesso tu Vane e mangi uno snack perché hai tanta fame sì. E non ha Eh ti sono venute le formiche al piede? Dai Giada tu ti cambi invece Vanessa è già cambiata È già pronta poi io e Anastasia andiamo a farci un giro sa, ragazzi abbiamo trovato chiuso sì, sì. speriamo che qualcuno arrivi entro le due eh, penso allora, proprio di sì anche perché arrivando altrimenti le, ci hanno tirato il bidone arrivano le persone e noi siamo, siamo arrivati tra uno ci hanno tirato i bidoni infatti no. non ci sono più mi sembra strano sì. che non ci sia nessuno ma, ma anche di voi è che Cioè, di è strano che non sia arrivato ancora nessuno tranne noi e poi non è mai chiuso fatti vabbè oggi è sabato magari il sabato non tengono aperto e l'hanno fatto solo per recuperare la lezione però mi sembra strano che mancano pochi minuti alle due e, Ma e... Sì, risuona sono, sono, sono, sono. sei caldo Vanessa togliti fino, la felpa eh. ok amore allora eh, abbiamo lasciato le bimbe è arrivata anche Teresa e dopo la portiamo a casa noi ok? adesso dove vuoi andare andiamo a fare un pochino di spesa supermercato a fare un po' di spesa e come al solito stai comprando solo schifezze quindi nutellina latte e cioccolato allora Anastasia ritira la nutellina perché a casa abbiamo i barattoli da un chilo ti ho detto no è meglio il latte e il cioccolato che te lo porti a scuola che è sano ma non la nutellina basta eh dai rimettila al suo posto è da qui è qui. brava Spesuccia fatta Adesso però mancano 40 minuti ed esce Vanessa No, la porta è chiusa perché c'è solo il maestro E quindi, oh, giustamente, ha tenuto tutto chiuso perché, no, perché oggi è sabato e credo che sia una lezione speciale dedicata. Esatto, perché ieri non l'hanno potuta farla E quindi la stanno recuperando oggi Quindi sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a casa al volo ritirare la spesa e tornare a prendere Vanessina e poi andiamo a mangiarci magari un gelato con le bimbe, ok? Vale. con Teresa, Giada e basta e Cese, va bene mamma. Sì. ok? siamo in ritardissimo siamo tornate a prendere le bimbe ma siamo un po' in ritardo e quindi avranno già finito la lezione magari sono sedute su Volta, Ma volta. magari si stanno ancora cambiando. Vabbè, Vanessa non aveva il cambio. Però Grazie. sicuramente, ecco lì che ci aspettano. <ride> eh, <ride> siamo arrivati un attimino in ritardo. E tanto che aspettavate? No, no? sono uscite la Ah, buon, perfetto. Va sì, adesso avviso lo zio che vieni con me a mangiare il gelatino. Ti va un gelato? Dai, andiamo. Fa questo caso, Sai cosa ci vorrebbe Perché? una bella Coca-Cola schiacciante no, proprio no, che ti fai con fatto patate. Hai voglia di bere Coca-Cola? No, ho, no, ho detto tre Hai sette, Hai ho voglia di... Se cammini all'indietro, voli giù dalle scale e sono di qua. Ho ha detto tre volte questa cosa. Perché sì. si sì. vede che ha voglia di Coca-Cola, di qualcosa di fresco. Ma anche un gelatino ci sta, vero? Mm -hmm. Dai, Un po', ragazze, ma, ma, ma quanti... Ma c'era tipo uno con la Nutella la, la mulatta tu dici la mulatta e questo qui sì, cosa c'è dentro la è il cioccolato forse qua queste quattro principesse che si stanno rinfrescando come è andata la lezione Facci di poi? Benecellari so. tu sei tutto bene? Avete ripassato? Mm -hmm. mm? dovevamo andare avanti però ci siamo fermati a scrivere quindi perché? no, cosa un pochino andare No, Avete scritto i passi? No, abbiamo, scritto alcuni, abbiamo scritto alcuni passi nuovi che io sapevo già perché faccio anche i grandi eh? e, e poi abbiamo scritto il, il titolo delle due canzoni. Perché dobbiamo, a casa dobbiamo ripassare un gruppo. Va bene, io spero Vanessa mentre imparerà il balletto. No, ma no, scherzo. Buono amore mio? Mm? Cuccioline, siamo tornate a casa, bravissime che state facendo i compiti e tu hai iniziato le sottrazioni? Oh, che brava! Come sei ordinata, amore, brava! Tu invece fai inglese, tesoro? Mm -hmm. Eh? Ma adesso siamo un pochino... Ancora? Vane? Hai mangiato il gelato? Hai mangiato le patatine? Perché non hai pranzato? Hai fatto anche attività sportiva. Però comunque adesso finisci di fare inglese e poi ti preparo qualcosa, va bene? Eh? Mi piacerebbe una tazza di latte cereali Eh, ah, ci sta, bello fresco, latte fresco Va bene, dai Ani Vai a dare i croccantini a Gasper Poi per favore mettete in ordine Che dobbiamo uscire di nuovo Asper. hai fame, amore Guarda cosa ti dà Anastasia, guarda Vieni, guarda amore, guarda Vai La pappa Ti devi aprire, amore, se non li apri, e guarda Da soli non escono Guarda che buono! Grazie Anastasia! Ce la facciamo Anastasia? Boh, uh! bravissima! Vane, te la preparo io la tazza? Che carina! Te la prepara lei Vane, la tazza con i cereali? Ah, oh, che carina che sei, come sei gentile! I Domani non... mattina anche a me? Sì ok! Ma non uguale a lei! Dai. Non capisco, cosa stai dicendo? Dai, dai, veloci Oh eh, mio dio niente Ok Vane okay. quasi pronto Adesso puoi venire a fare la tua merenda Cosa stai facendo tu? Cosa sei? Ah, vieni dai No, ancora un minuto Ok oggi tanto però ringrazia tua sorella perché ti ha preparato il latte cereale di... vedi ogni tanto un gesto d'amore tra di voi cosa c'è? ma, ma, due... ma come che è schifo? dove vai? dove vai? stanno di tacchino oddio non è che sono scaduti pane Vane, che c'è? Mamma, no, che spiego. Eh, amore, eh, mi dispiace, ma non è che sono scaduti. Mamma mia. No, ma... Sto Cosa c'è, Vane? Cosa c'è? Ti viene da vomitare? E vomita, se ti viene da vomitare, vomita, che magari lo butti fuori. Mi spiace, devo controllare la scadenza. Vane, amore, come stai? Finito. Mi spiace, amore. Amore, vieni, che abbiamo fatto uno scherzo. Non pensavo che stavi così male. Vuoi saperlo? Ti abbiamo messo i croccantini del gatto al posto di cereali. Ma fanno un profumo. No, per vero? Sì. No, amore. Stai meglio? Beh, dai, sono croccantini per il gatto, non, sono, non è veleno. Ma è stata lei! Mamma mia, quello schifo, però ancora quel gusto in bocca di tacchino e di tipo carne. Non vuoi uscire? Eh? Ti senti disgustata? Stiamo a casa? Va bene. Dai, vai a sdraiarti sul divano che ti passa. Se vuoi la prossima volta ti li prendo al manzo no, no, Come li preferisci? Al salmone? Um, al cioccolato Al cioccolato per gatti? Prova a vedere se esistono Vabbè ti chiedo scusa mm. Dai era solo uno scherzetto sì. Poi li assaggio anch'io Voglio Ma sentire Ho omogenizzato ho uh, Non mi lo, lo schifo fa... non ho Sono di gatto Va bene Dai ragazzi Concludiamo qua questo video E aspettiamo che Vanessa si riprenda <ride> Non è che inizia lo a schifo. viagolare <gasps> no! <gasps>